ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di tuning 2.0 ragazzi allora in questo episodio andremo a trattare l'ultimo veicolo inserito dalla Rockstar in leggendari motorsport che è l'anis savestra ragazzi è una sportiva classica Devo dire che io l'ho modificata e a me questo tipo di auto stile anni 70 piacciono parecchio. Quindi vi posso dire che tra me e sta auto è nata subito la scintilla ragazzi è scoccato subito l'amore nel senso che comunque a me piace parecchio come auto è una bella auto C ha anche modifiche molto pacchiane tipo alettone gt e cazzate varie che a me non piacciono questo genere di modifiche infatti comunque mh, me la sto lasciando in maniera eh, diciamo più originale possibile Questa auto, ragazzi io la sto modificando allo santos custom in culo al mondo però comunque potete modificarla tranquillamente anche nel, nei vostri centri operativi mobili, tipo nell'officina nell del centro operativo mobile oppure nel, nell'officina della venders. Eh, essendo un veicolo che è stato aggiunto, diciamo, eh, ha anche delle armi, ha la possibilità di, di usare delle armi solo eh, mitragliette ragazzi non è che ci stanno chissà cosa eh, che ci stanno. anche perché di armi mi sembra che ce ne abbiamo abbastanza eh, per rompere i coglioni al prossimo quindi di armi ce n'è parecchie e... e quindi nulla voglio dire anzi secondo me le armi per sta auto sono pure diciamo sprecate anche perché mo, veramente ci sono eh, tantissime auto con le armi e auto anche inutili con le armi eh, quando si ha l'APC voglio dire non, boh, non lo so io non serve avere altre auto con le armi anche perché, comunque è, è un bel corazzato l'APC avrà cioè, anche lui i suoi difettucci però è un bel corazzato Comunque, torniamo a parlare di quest'auto ragazzi è abbastanza bella io comunque ci metto la livrea 23 come si dice a Roma penso pure al resto d'Italia bucio de culo 23, non lo so se l'avete tirato eh, quest'anno a Natale il numero 23 sulla tombola però da noi è bucio de culo e quindi niente, ci mettiamo su 23, la lasciamo più semplice possibile ragazzi, perché questa qui è bella semplice e a me ecco piacciono anche i paraurti cromati, però mh, vedrò un attimino adesso la sto modificando a mio gusto più o meno eh, come vedete eh, ci sono sti cazzo dei de, de alettoni ragazzi ma sono insignificanti cioè non si può mettere un alettone gt avete visto Cioè, un alettone gt su un'auto così è... Boh, è come in carcere palle cioè, a me non piace poi io oh, non so il, eh, il tamarro che metterà un alettone gt su sta macchina però oh, auguri e buona fortuna insomma però comunque è veramente veramente obbrobriosa. l'auto con quel tipo da lettone io l'ho fatta in questo modo come, come ho detto molto molto molto semplice, spero che vi piaccia il mio stile del, di tuning di questo veicolo i finestrini li mettiamo non troppo scuri perché eh, rimaniamo un po' in tema e questa è l'auto finita ragazzi è abbastanza carina, come ho già detto io mi sono innamorato subito. L'unica diciamo pecca, tra parentesi, è un pochino il prezzo, perché secondo me questa auto non sarebbe dovuta stare nella categoria auto di lusso come sportive classiche, ma io l'avrei più vista in una categoria mascol, anche perché quando l'ho vista all'inizio pensavo fosse una mascol, invece no, è una sportiva classica. E quindi in questo prezzo, insomma, esorbitante di 990.000 non giustifica le due mitragliette, insomma, secondo me, hanno messo sto prezzone per pe due mitragliette del cazzo che si evitavano di mettercele. Eh, che poi le dovevamo anche comprare oltretutto. Quindi, eh, detto questo, ragazzi: se l'auto vi piace veramente, compratela questo tipo di auto perché è spazzosa, abbastanza veloce eh, ed è anche molto spassosa però giustamente se non avete i soldi non la comprate eh, le vie sono quelle o la comprate o non la comprate detto questo ragazzi un saluto a tutti e al prossimo video